Bu palestre anche questa sera vi dà il benvenuto. Le palestre non sono ancora aperte, ma a breve apriremo. Di sicuro è aperta la nostra TV, la nostra trasmissione. La nostra trasmissione che si chiama Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma a mano non la afferra. Detto questo, passo subito la parola al nostro coordinatore nazionale, Sese Maurizio Poli. Buonasera, sono capitato qua per caso, buonasera, uh -huh. eccomi qua, non c'è la palestra, c'è il dojo, c'è una persona strana là in fondo, non so chi sia, uno con la barba, abbiamo anche da, da festeggiare del, dei stagisti che ci sono qua, dell'ABA, ah, sì? dell'ABA di Brescia, dei fotografi, dei, dei social media manager, dei ragazzi che stanno già facendo un backstage, poi vedrete le fotografie sulla pagina della Bushido, della nostra Bushido ovviamente, della Bushido, e ho ricevuto istruzioni, non posso più chiamarla Presidente, devo chiamarla, ma faccio fatica a chiamarla Lia Maestra faccio fatica, però mi installò alle istruzioni eh, Non riesco a chiamarlo Luciano no, Non riesco Dopo no, no, no, no, il primo giro diventa tutto più facile Va bene, ci proverò Partiamo con la frase Sentiamo la frase Dice la frase per la partenza della, di questa sera è dedicata anche alle palestre che sono chiuse e dedicata anche alle persone che in questo momento particolare stanno un po' soffrendo anche economicamente anche dal punto di vista personale la frase è questa è dedicata a voi non indietreggiare E questo è il punto debole su cui devi ancora lavorare e noi non indietreggiamo questa sera ospiti abbiamo un bellissimo progetto, la storia della Palestra Buscido e le aule che sono qua presenti. Buonasera aule, buonasera. presentati. Eh, buonasera sono Marco Cola e da circa due mesi, praticamente tre, ho fondato con alcune realtà del territorio bresciano che si occupano di persone con disabilità e alcuni genitori un'associazione sportiva dilettantistica che partendo dal nuoto ha come obiettivo lo sviluppo dell'inclusione sociale. Bene, torneremo da te perché questa sera c'è la puntata, la storia della palestra Buscido. Non a caso sei qua perché è vero eh, Lia. <ride> Maestra Lia, vero? vero? Sì, dobbiamo, ogni 15 giorni quindi abbiamo abbiamo deciso di parlare della nostra palestra, della, della storia della nostra palestra, ci siamo fermati al 1993, ma abbiamo deciso di fare un balzo temporale, quindi così, al, 1993 1993 al ci 1989 all'apertura eravamo già arrivati al 15 1993, al al 93. un salto quantico! E adesso vorrei arrivare al 24 aprile del 1999 dove eh, abbiamo cominciato con i memoria. In questo caso eh, abbiamo iniziato col memoria Graziano Olivieri. Avevo appunto, volevo parlare con te di, di, questa, di questa situazione. Per quale motivo abbiamo iniziato a, a portare avanti? L'amico Graziano Olivieri, oltre che Cinturani maestro di giudizio, un grande carissimo amico. Ci sembrava giusto ricordare la sua presenza, la sua voglia di fare, il suo sorriso. Pensate che anche il giorno prima di cambiare dimensioni, di tornare alla fonte, aveva chiesto di poter tornare in palestra. Certo. Quindi a noi è sembrato giusto regalare alla famiglia, agli amici, un regalo anche a tutti, tutti i nostri associati al buscido palestre, la possibilità di ricordare durante una festa importante che svolgeva, svolgevamo intorno a settembre se non ricordo male. Sì, sì, sì, nel mese di settembre a, a questo sì. maestro impegnato nella divulgazione della dolce arte, il giudizio, ma non solo, era così attaccato alla vita da aiutare anche quelli meno fortunati. Esatto, perché si lui si era, si era, era, era sensibile era alla disabilità. Sì, sì. Ecco perché abbiamo qua ospite una realtà nata da poco e noi raccontiamo la storia della, della nostra associazione, cosa abbiamo fatto in concreto. Abbiamo già visto una fotografia? Dopo, dopo vediamo le fotografie. Ah, in queste trasmissioni ultimamente si, si parla di questa disabilità, arrivano i messaggi su WhatsApp e in effetti chiediamo a Lorenzo gentilmente di mandare il numero di telefono che se qualcuno vuole intervenire può scrivere senza problemi il nostro buon Maurizio leggerà e risponderemo immediatamente e casualmente si parla appunto di disabilità, allora abbiamo pensato di raccontare questa storia, so che anche tu però maestro sei molto sensibile a questa situazione. Sono abbastanza sensibile come penso la maggior parte della popolazione, eh, volevo ricordare che noi siamo qui oggi è lunedì 8 di febbraio sì. e sono le... 19.42 sì. è che non riesco è che non, vedo, <ride> boh, non riesco a vedere le, le ore mentre saremo ancora in diretta con la voce di samurai giovedì Giovedì da 14, dalle 18 19, alle 19 e anche giovedì sono arrivate un sacco di domande di importanti presidenti di associazioni che dicevano non parlate non fate niente per. ora noi siamo qui non per smentire ma per dare un segnale eh, tangibile e continuiamo tutti insieme a lavorare, oggi abbiamo un nuovo comune amico o ragazzo che poi ci racconterà delle sue esperienze. Io sono sensibile, sì è vero, io sono sensibile perché nella mia vita familiare ho toccato con mano cosa vuole dire avere quelli chiamati diversamente abili in, in famiglia, quindi si diventa sensibili, ma volevo raccontare la mia sensibilità, è un po' egoistica perché... Non è vero che diamo a questi ragazzi, questi ragazzi ci danno tutti i giorni, tutti i giorni. Pensate, io ho avuto un compagno di lavoro che nel momento in cui ho aperto la mia azienda è diventato un mio collega, collaboratore di lavoro, Rob. fino al giorno in cui è riuscito ad andare in pensione. Si chiama Roberto, appunto, sì. E tutti i giorni con questo ragazzo, per tutti i giorni per 24 anni, Tutte le mattine abbiamo ripetuto le tabelline, il verbo essere, il verbo avere nel tempo presente e credetemi. Tutti i giorni io portavo a casa esperienze positive, tutti i giorni. Ma, ma anche, ma anche palestra, esatto. in palestra, ma maestro. Esatto, tra l'altro Roby era in palestra anche con e noi. Ha fatto gli stage internazionali, oh. l'abbiamo visto fare. gli Stage internazionali, anche sì. la volta scorsa, se l'abbiamo visto nel, nel filmato che sbucava anche sì, Roby. Sì. Veniva con noi agli stage, al mare, da, sì, sì. è stata ah, una sì, bellissima... Sì. Abbiamo visto i suoi genitori, eh, figlio unico... Eh, aprirsi piano piano perché lo scoglio difficile è stato quello di convincere i genitori a lasciarci questo figlio quando andavamo mamma mia. a fare gli steggi per l'Italia quindi giorno e notte è stato difficile soprattutto per la mamma ma è stata poi una grande soddisfazione per tutti l'abbiamo portato in giro per mezzo Italia per mezzo Italia con Roby però c'era anche soddisfazione dal punto di vista come diceva il nostro maestro in questo caso il nostro maestro dal lato proprio di, di, di trasmettere energia, perché la, mi ha fatto molto riflettere l'ospite di questa sera, perché gli elementi che ci sono nelle arti marziali sono la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua, e questa sera abbiamo l'acqua, che per noi è molto importante, perché alcune tecniche che facciamo sono molto fluide come l'acqua. Mi viene in mente un kata particolare, maestra, Stichienzi, Stichienzi che ricorda molto l'onda dell'acqua che va e che viene, quindi niente di duro, niente di ma, cedevole come l'acqua che si muove in sincronia con l'altra persona. Quindi l'acqua è importante per le arti marziali. è importante, sì. E quindi volevo ricordare Graziano. Graziano lì. Sì, lo volevo ricordare perché... Eh, aveva veramente un bellissimo sorriso, la, mh, era sempre un ragazzo, veramente un pennellone, un ragazzo grande e grosso che abbiamo incrociato nei vari anni. E poi, dopo, ha concluso la sua carriera marziale con lui noi. Allora, è metodo Bianchi, e poi si è innamorato mm. del metodo World Jiu Jitsu Federation. E noi l'abbiamo accolto come facciamo sempre. sempre, tutti quanti. Io me lo ricordo perché lui guidava gli autobus, le, filo, le classiche filoviste. Sa cosa abbiamo fatto una volta con questo signore qui, maestra? Eh. Perché c'era uno spettacolo da fare e il maestro dice, dobbiamo fare... Un imitare uno scippo alla fermata del, del, dell'autobus dell e non ci sarà nessuno che ci ascolta ci ha prestato proprio una fermata dell'autobus dell della, della es... allora ASM cioè, proprio nel palazzetto avevamo la fermata dell'autobus e lui faceva o io non mi ricordo, non mi ricordo in questo momento qua chi faceva la signorina che aspettava l'autobus e tentava di essere rapinata questo momento, Simpatico. momento di, di, di, di, di, di larità e comunque volevamo ricordarlo per la famiglia, per gli amici, ci sembrava giusto era un e poi è diventata un'occasione per aiutare invece le, le associazioni sul territorio bresciano. Certo, nel primo memoria, come dicevamo prima, il 24 aprile del 1999 abbiamo deciso di invitare la Nikolajevka, però anche qui vorrei fare un passettino indietro in questo certo. caso. Quindi parlami della Nikolajevka, della collaborazione che abbiamo avuto Nikolaevka. con voi. Nikolaevka, allora è chiaro che è un centro di accoglienza di primaria importanza. Ecco Eccoli ragazzi, qui, i ragazzi che venivano in palestra da, con noi. Dagli Alpini, quindi un sacco di volontari che lavorano e, e, e portano concretamente la loro persona all'interno di questi istituti veramente, veramente in gamba. Qui era già una delle nostre palestre in via Bainsilza. È cioè. stata praticamente la via Bainsid, via, via, in via Bainsilza la sede iniziale della nostra associazione della Bushido Palestri. La collaborazione iniziò eh, attraverso un gruppo di praticanti di Jiu Jitsu, amici e parenti eh, che si, avvicinavano, ah, che bella. si <ride> avvicinavano al centro Nicolaierca ogni giovedì sera, avevamo questo appuntamento se non ricordo male dalle 16 alle 18-19 dove andavamo da questi ragazzi e qui ero un po' più giovane sì, <ride> i capelli, e brava, pancata, alla scorrono le foto e diventa emozionante a parlarne, ma però ce la faremo noi andavamo al centro e lì ci donavano eh, la possibilità di interagire con questi ragazzi noi lo facevamo attraverso quelle tecniche chiamate di qi kung la tecnica della respirazione quindi attraverso la respirazione la meditazione e il contatto oltre che eh, verbale e fisico riuscivamo a mettere a proprio agio questi ragazzi e addirittura a ricavarne una tranquillità e un agio anche per tutti quanti noi, siamo andati avanti per un qualche anno a farci conoscere da... fino al punto. Di... Un luogo dove tutto possiamo. Tuttora più di 60 anni il mio medico mh, continua ad insistere dicendo non puoi guarire tutto con le arti marziali. Io sono convinto invece di sì. Abbiamo... Guarda, guarda scusa adesso ti interrompo. Guarda quella bellissima fotografia. Questo non è questo è, mio fratello. è il fratello è Daniele. Che seguiva sempre questa ragazza e lei si era follemente innamorata di Daniele. Sì, sì, Voleva era... sempre solo Daniele, lo una ricordi. Una ragazza che per un'operazione non andata benissimo aveva le braccia e le gambe Aspetta. immobili, non le poteva muovere. L'unica cosa che le rimaneva era la voce e si faceva sentire. <ride> si faceva sentire. Quindi, una volta riusciti a portare in palestra questi ragazzi, abbiamo un po' rotto anche. Per loro lo schema solito, cioè la solita carrozzina, noi li portavamo sulla materassina che è un, un agglomerato di gomma piuma abbastanza dura ma rilascia la sensibilità, il piede, le mani capiscono subito che è un luogo bellissimo dove agire e lì le esperienze sono, sono nate, ma non solo li abbiamo portati in palestra perché devo dirti cara Lia, caro Maurizio sì, e, me, caro... e caro Marco Andava bene l'oretta, l'oretta e mezza di rilassamento, di, che poi in palestra è diventata anche attività, poi vi racconteremo. Ma subito dopo andavamo a mangiarci la pizza. Andavamo in una pizzeria a Montiano... Sì, lì vicino e tutti insieme mangiavamo la pizza e lì si vedeva veramente la capacità di questi ragazzi di, di, di sorridere e apprezzare Eccoci qui. quello che noi diamo per scontato ecco ah. qui eravamo alla pizzeria non ricordo il nome va bene non è importante c'era no. anche Claudia piccolina che la ovviamente bambina, veniva sempre anche certo, lei con certo. noi e tanti amici e io voglio ricordare vedo in quella foto quel ragazzo con maglione blu con una riga blu e azzurro questo ragazzo, Maurizio si chiama, aveva la, la, la fissa che tutti quelli con la barba e i baffi fossero suo papà. Io a quell'epoca avevo barba e baffi, quindi quando lui mi vedeva cominciava a frignare, Babà, no, no, no. io dicevo, no, primo, non sono tuo papà, primo, primo, secondo, non piangere che sei un artista marziale ora, eccetera, eccetera. Allora, ho già due figlie, ma ho già due figlie. Vediamo un'altra foto, ecco qua. Questo ragazzo, questo ragazzo, oh, ci, aveva, ci avevano raccontato essere sordo, muto, no? si faceva sentire con dei suoni. Una sera di queste eh, arrivato alle sue spalle perché io ero convinto che lui sentisse bene perché facevamo anche dei corsi di chitarra, cantavamo, insomma, quello che facciamo di solito, i pazzi. Eh, mi sono avvicinato alle sue spalle zitto, zitto, quattro, quattro e ho detto Maurizio, con un filo di voce, vuoi un goccio di e subito la risposta e io ho detto questo sarebbe sordo io sono sordo <ride> e, la, e la situazione ora stiamo facendo rivivendo dei discorsi dei ricordi ma la tua attualità, la, tua attualità. Eh, la nostra attualità al momento è per metà ferma nel senso che noi abbiamo due grandi progetti eh, che uno dedicato diciamo agli under 14, alle, alle terapie individuali in acqua che mm, comprende, coinvolge una, una settantina di, di bambini ragazzi. E che attualmente causa lockdown e è in stand by, Forza. quindi i bimbi sono fermi in realtà da, da settembre praticamente e eh, erano riusciti a fare qualcosina durante. Eh, Dove li porti fisicamente? Fisicamente eh, attualmente il comune ci dà a disposizione l'impianto di, di Monpiano. Sai anche voi Monpiano, mm? vedi? in realtà Ritorno, eh, già dall'anno scorso ero arezzato. E, eh, e era in progetto quest'anno iniziare anche su Desenzano perché c'è un, una grossa richiesta da, da, dal Lago di Garda. 70 sono tanti? Eh? 70 sono tanti, il progetto che si chiama Acquabilita è in collaborazione con diverse realtà del territorio, come dicevo prima, c'è il centro Bresciano Down, e salutiamo, salutiamo e ringraziamo Marco molto Marco Colombo, perché eh, grazie a lui stasera noi siamo qua in realtà solo grazie a lui, e al consiglio. Anche al consiglio, eh, sì, sì, beh, io ecco. E, poi c'è la cooperativa Parole per dirlo che, che è fondatrice delle, delle aule. e Il progetto Acquabilità è stato supportato in questi anni anche economicamente da ampi amici della neuropsichiatria infantile. Ci sono ragazzi del FOBAP, insomma ci sono veramente coinvolte tante tante realtà del territorio bresciano importanti che si occupano di disabilità perché, intellettuale. E perché Aule? E perché. Aule perché... perché il, tuo, il tuo regalo, il cappello. Intanto quando pensavo al nome eh, pensavo a come avrebbero potuto dirlo i ragazzi, e, essendo molto spesso difficile anche per noi da dire Aule perché... Comunque ah. sono tre vocali eh? uh -huh. e mi immaginavo che ci saremmo fatti delle grasse risate nel sentir dire forza aule. e In realtà poi l'aula è una parola dialettale che identifica le alborelle che sono i pesciolini di lago che si mangiano fritti. E, ma Sono piccoli ma fanno della, della, de, del branco la, la loro grande forza e hanno delle, delle squame molto lucenti che sono utilizzate addirittura per far brillare le, le perle artificiali. E quindi è nato anche un po' il motto eh, brillare di, di luce propria per brillare tutti insieme. Bella, Ed era un concetto di, di gruppo che secondo me dava l'idea eh, da subito eh, di, di essere un concetto inclusivo eh, perché eh, l'obiettivo che, che abbiamo noi come, come associazione è quello di iniziare appunto dall'acqua perché è un elemento mm. che per le disabilità intellettive è, è, è molto utile ed è anche molto accessibile e quindi questo primo progetto acquabilità poi sfocia qualora volessero nel progetto più è ampio. molto simile a quello che diceva il mio maestro prima perché la materassina e l'acqua esatto. hanno una cosa simile un cocoon che ti accoglie sono connessi sono connessi è un concetto mm. identico è ovviamente quello è un elemento di terra, diciamo, e questo è un elemento di... I quattro elementi ci esatto. sono sempre. Esatto, e, e poi potrebbe sfociare in quello che è il gruppo che oggi, comunque nonostante la zona gialla e tutto quello che, che siamo, stiamo vivendo in questo periodo pandemico, riusciamo ad allenarci perché eh, siamo agonisti, oh. sono ragazzi tesserati a livello agonistico e quindi come squadra riescono ad allenarsi, ed è un gruppo di 21 ragazzi, ragazzi e ragazze, eh, di un po' tutte le disabilità e di un po' tutte le età, parto qua ai 14 e arrivano ai 35 anni. Mi è arrivato un messaggio qui quindi, su WhatsApp no. che vedete scorrere lì, potete scrivere eccetera, eccetera. Se qualcuno volesse rivolgersi a te, per qualche, eh, a qualche quindi, famiglia che non assolutamente, conosce, assolutamente, abbiamo un sito che è aule.it, è molto semplice, lì potete trovare tutte le indicazioni per, per contattarci oppure sui, sui canali social, Facebook e Instagram, insomma, aule.asd è abbastanza semplice trovarci e è interessante il discorso generale come dicevate anche voi che non è finalizzato semplicemente all'attività motoria in sé quindi non è il nuoto in sé per mm. sé a noi che diventino campioni del mondo non ce ne frega assolutamente nulla anche se poi competono e hanno la possibilità di partecipare anche a campionati nazionali insomma e anche internazionali e a noi interessa che, che si formi un gruppo solido e che da, da qui possa nascere qualcosa di, torneremo di interessante torneremo da te più tardi ma dobbiamo continuare con la nostra storia però intanto ringrazio il team qui di fotografi che stanno facendo fotografie a tuttora, Giulia Martinelli, Andrea Morosini, Stefano Pasquariello e Gaetano Passarelli con due L che sono della scuola LABA qua di Brescia, che sono qua con esatto, noi, esatto. sono Quattro bravi. Quattro stagisti, cosa e abbiamo qua? Giovani, giovani, Quattro tutti qua. Giovani Però gli ho, fa... ho detto di farmi le fotografie a me, al maestro, bellissimo, bellissimo no. bellissime, maestra. <ride> <ride> Adesso ricordiamo sempre WhatsApp, non chiedete il numero di telefono della maestra, non posso non darlo, posso. non posso darlo. <ride> Daglielo di nascosto, no? eh, certo. a ah, questi due a eh, sopportarli, eh. Eh, insopportabili, insopportabili. sono amici suoi. Si mi ha guardato male, ma no, sono, sono, no, no, no, no, no. sono un uomo morto che cammina, sono un uomo morto che cammina. Non ritorniamo a noi, sì. eh, avevo, ho preparato una bella foto di Giovanni. Te lo ricordi, Giovanni? Ma eh, chi si ricorda? Eh? Certo, che me lo ricordo, Giovanni. Giovanni era un ragazzo sulla carrozzina che aveva un sacco di voglia di fare. Voleva fare ma il jiu non troppo di, di sudare, 5 eh? <ride> minuti prima di sudare lui si fermava, voleva fare il ed eccolo, quello siamo, eccolo riusciti, qua, a siamo riusciti a mettergli... metterlo in piedi, met... un G, Keikoji, il nostro pigiamino per quando ci alleniamo e intorno alla vita la cintura nera, voi non potete immaginare la, la felicità. nostra felicità ma la sua per questa fotografia, ragazzi, da quella meravigliosa situazione che è la seggiola con le ruote, meravigliosa perché non si può muovere, chiaramente bruttissima perché chi la deve usare, a metterlo in piedi e fargli questa foto, incredibile. Da lì cosa è nata? La competizione tra tutti, tutti volevano il <ride> G, tutti volevano la cintura nera. Non siamo riusciti a strappagli neanche con la forza <ride> siamo quelli. Siamo <ride> riusciti a dare a tutti la tuta e tutti noi da quella volta ci siamo presentati in tuta, in tuta così tutto, non pare sì, di è differenza. È stata un'esperienza bellissima e durata anche qualche anno Ma stato... ti cambiano queste cose eh, maestra? Sì. c'è stato un, un, un passaggio importante uno dei ragazzi che, che non, non si muoveva pieno di dolori io adesso non riesco neanche a esprimere il disagio che questo ragazzo no, poteva certo. sopportare dopo alcuni mesi di, di, di, di trattamento una brutta, una brutta parola di sì. collaborazione ha cominciato a rotolare sulla materassina quindi grande voglia di fare Rotolare noi abbiamo fatto all'epoca filmati con la nostra videocamera, l'abbiamo portati ai, me, ai medici del posto, hanno detto impossibile, qualcosa gli avete dato per farlo oh, girare, sì la scossa, ovviamente. la scossa e Da lì con un medico del, del, di quel giorno abbiamo fatto una piccola scommessa, gli avevamo detto che attraverso le nostre tecniche olistiche avremmo portato questo ragazzo ad attraversare la materassina che non era piccola, era più di 10 metri con le proprie gambe. Dopo due anni noi l'abbiamo filmato che attraversava la materassina con le proprie gambe. Si Beh. chiamano tecniche non solo olistiche, penso che si possono chiamare anche tecniche di amore, penso che questa eh, parola, sì. questa parola ci sia dentro. Nel, nel... Ci salutiamo qui, adesso da... eh, è andata via, andato via. via <ride> perché c'è la parola spasso segretissima. <ride> Silvia Frola con Nicole, che è una bambina appena nata che conosco, la Silvia, Bello. che ci stanno seguendo e vi salutano. Voi, grazie. vi salutano. Ciao Silvia, eh, ciao e... la cucciolina. Ho detto che è una bellissima trasmissione, peccato per quello pelato. Ho detto. <ride> grazie, <ride> Silvia. Si <ride> grazie Silvia, grazie Silvia, sono <ride> bambina piccolissima. Eh, e lì dopo ci siamo trasferiti, quindi abbiamo cambiato, ci si è spostati in viaggi nuovi, era diventato un, un pelino difficoltoso. E per, appunto per loro raggiungerci e allora abbiamo aperto un altro progetto con il centro Ebron ti ricordi? che, che no, ricorda perché lui ha sempre le idee quindi sì, cioè, lui sì. parte è il, è il vizio che abbiamo io e Maurizio cioè, <ride> le diciamo, idee e poi dopo delegate qualche, costruiamo una nuova autostrada <ride> sì, sì, sì andate andate. abbiamo deciso di costruire un'autostrada noi andiamo fai pure <ride> eh, lo, dice, lo dice anche tu dice Abbiamo. abbiamo! Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Beh, abbiamo. avete le idee! Abbiamo, cosa e abbiamo? lì abbiamo cambiato completamente perché nel centro Ebro comunque c'erano delle disabilità mentali cioè Prima anche lì ti sei mossa e andavi tu allora, verso il Poi il io, centro. poi dopo siamo riusciti a portare in palestra anche i malati sul territorio, sempre comunque la, con le problematiche mentali Di mattina E abbiamo, eh? e abbiamo creato queste, questi corsi dove Abbiamo iniziato come? con delle tecniche di meditazione, poi alla fine era solamente una scusa per trovarci, fare un po' di movimento, parlare, perché parlavamo veramente tantissimo. E anche e, lì erano e... bravi a svicolare gli allenamenti. <ride> Come dice il maestro GSB, 10 pressioni eh, <ride> era difficilissimo. Me ne ha fatte fare 50, me, no? <ride> <ride> però, però, però 50. E lì veramente ho conosciuto delle persone incredibili, anche lì insomma, a livello energetico, ragazzi. Poi siamo, siamo, siamo, arrivati, siamo arrivati alla consapevolezza, alla conoscenza: che questi ragazzi che noi abitual, abitualmente chiamiamo disabili, diversamente abili, eccetera, per definire. Ma venivano da situazioni che io gli pulivo le scarpe, cioè avevamo una prof laureata in filosofia che dopo una depressione si è trovata in queste situazioni. Avevamo fior fior di, un ingegnere fior, fior di capacità. Ma guarda di maestro, capacità. basta un incidente che sì. diventi disabile, sì. basta un incidente cioè, da muoverti con le tue gambe e a non poterlo fare. Quindi, raccontavo prima c'è sempre una frase che dice chi, guarda, chi chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Eh sì. Eh sì, di dicevo, sì. dicevo prima che un caro amico eh, facente parte di queste strutture capaci di gestire queste problematiche, mi disse un giorno: eh, Domani mattina Luciano, mi dai una mano che progettiamo la centrale nucleare. Eh, ma eh, co come sei disabile pure tu? No, in <ride> questa situazione. È vero. Eh sì, eh, questa, eh. Ma le famiglie che vengono da te? Allora, ma mh, le famiglie in realtà sono le, le più disparate, eh, diciamo che in questa mh, nuova realtà che, che si è formata proprio da novembre, eh, la situazione è molto partecipata. In piena pandemia però, eh? In piena pandemia, eh, sì. sì, diciamo che la Avete pandemia un coraggio da vendere, ha, vendere, però. ha smosso, ha smosso tanto e ha smosso la necessità di, di, di comprendere quelle che fossero le effettive esigenze dei, dei, dei ragazzi che, che frequento. E... Eh, la cosa che mi vorrei riagganciare anche a queste tematiche che avete discusso fino ad ora è mh, quello che è interessante sulla, sulle persone con disabilità è che ridimensionano molto tutta la struttura delle persone che, che lavorano con loro. Nel senso che io è tanto ormai che lavoro con le disabilità e hanno ridimensionato molto quello che era il mio quotidiano. Eh, io faccio un esempio spesso che mh, per una persona normotipica mangiarsi un'unghia eh, una delle cose più, più semplici che, che possa essere e non so per, per una persona con disabilità fare la prima vasca o fare, decidere di mettere la testa sotto acqua, che per noi è una cosa normalissima, può essere l'impresa più titanica della sua vita e magari può essere l'inizio di di un percorso che lo potrà portare magari veramente a far le gare o comunque a partecipare a delle situazioni di, di gruppo che, che fino a quel giorno gli erano state precluse. L'obiettivo nostro è quello di, di, di cercare di, di scardinare un po' anche lo stigma che c'è nel confronto della disabilità intellettiva in particolar modo perché spesso vengono trattati con pietismo, spesso vengono trattati come, come proprio come se fossero diversi, in realtà credo che nel, nel 2021 si, si debba fare un, uno scalino un attimino più alto a questa situazione, si debba comprendere che eh, c'è bisogno di tutti e che tutti a loro modo possono darci qualcosa. Ed è fondamentale che le persone che ci circondano e che oggi non la pensano così che ce ne sono o che pensano semplicemente che eh, ma sì tanto ci vanno i volontari a lavorare con quelli, vengono sempre messi in secondo piano. Noi in questo momento non potendo andare in piscina per esempio abbiamo pensato di far diventare i ragazzi volontari e quindi i ragazzi partecipano a attività di volontariato in maniera attiva e inclusiva. Aspetta. Dove? Eh, da un paio di mesi eh, aiutiamo Cibo per Tutti, che è una realtà di sostegno alimentare, partita dal sostegno alimentare per le famiglie in difficoltà nel quartiere Carmine di Brescia e ad oggi praticamente si forniscono 600 famiglia. nuclei familiari. 600 ah, nuclei familiari. Bravo. Circa 600 nuclei familiari. I ragazzi partecipano due volte a settimana il giovedì a preparare i pacchi e il sabato a consegnarli Soltiamo fisicamente. Salutiamo anche l'associazione Dante di Brescia che ha 2400 famiglie. Eh sì sì, ognuno, ah, ognuno ha cioè, il suo pezzo. E... 600, però nel centro. Esatto. Chi ci sta seguendo, come diceva il mio maestro, Preto. scusami, non no, ce la faccio. <ride> non ce la faccio. Come diceva il mio maestro, diceva che siamo su Canale 231 e su Sky 310. Ci vendono un po' ovunque. Sì, sì. Il Carmine è un quartiere centrale di Brescia. Il quartiere storico, storico di Brescia, una esatto. volta, 20, 30 anni fa, malfamato, adesso oh, c'è la vita, la movida bresciana è lì, però ci sono 600 famiglie seguite in piena pandemia con pacchi famiglia. Questa è anche la realtà. Quindi diversamente abili che sono ancora sono più abili degli esatto, abili esatto. del volontariato. Che Guarda, è il ragazzi, concetto reale dell'inclusione, questo bravo, è un po' bravo, quello bravo, di cui abbiamo necessità. Bravo, Ma grande. comunque ci si può avvicinare anche sporadicamente, nel senso se uno vuole dare una mano, vuole provare un'esperienza, perché probabilmente è quello che non si conosce che alla fine... Spaventa. crea, spaventa le persone certo, quindi ci si può avvicinare sì. magari in modo anche graduale io immagino, sì, sì, sì, perché assolutamente. anche da, da esperienza nostra personale, quando appunto avevamo in palestra questi ragazzi, c'erano chiaramente le persone fisse e poi dopo magari quelli che quella volta ogni tanto uscivano a prendere l'oretta di ferie si avvicinavano e lì veramente capisci e ti rendi conto che... No, cioè, fa veramente bene stare con sì, le cose. Noi come, altre come associazione in questo momento stiamo ragionando, cioè il nostro cervello, le nostre idee sono rivolte al futuro post pandemico certo. quindi già ragioniamo in funzione di quello che verrà perché questa pandemia finirà ah, nel senso che va bene un anno bello. ma non esageriamo bello, eh, bello, bello, senso. Bello. va bene che non posso più neanche andare a fare l'aperitivo al 21 eh, grammi eh? appunto esatto, che non vediamo cioè, l'abbiamo vissuta l'esperienza, basta, basta, eh, basta adesso andiamo capito. oltre e, e quindi eh, ci, ci rivolgiamo sicuramente abbiamo già mh, preparato un progetto volontari. Eh, che Abbiamo intenzione di proporre le scuole superiori a un progetto fratelli volontari che è iniziato stasera con la prima sorella ah, di uno dei ragazzi che Saluta. è venuto ad assistere a Chiara. Grazie mille, la è la sorella tutti. di Simone. E è molto importante, molto importante perché partire dai nuclei familiari significa poi allargare la schiera dei volontari e, e far capire anche a chi circonda queste famiglie che non ci sono criticità, c'è solo modo di partecipare insomma c'è una che... fotografa bravo, Giulia bravo, che sta, sta facendo, facendo, facendo fotografie a Martinelli lì che ti fa bene. le fotografie a Nastro <ride> ciao Giulia brava gli altri, i maschietti sono scappati tutti ah, e no, no, comunque Brescia ha una devo dire che come volontariato è veramente molto sì, attiva sì. quindi hai solo una di chi risposta. scegliere cioè devi solo, voglio dire personalmente magari mi avvicinerei più ad altre situazioni cioè, a parte il fatto che io non mi sarei mai neanche avvicinata <ride> alla situazione che ha creato lui con la Nikolaevka, poi quando, quando ho partecipato basta, non ho più smesso. Sì, poi non ah, più. Fatto, cioè, stiamo facendo il territorio di Brescia e Brescia vedete quante cose di volontariato ci sono reali, gente che in umiltà e in silenzio opera coi fatti quindi volendo veramente c'è solo di che scegliere ed è, vero, ed è molto molto importante perché il volontariato è fondamentale nella nostra questa posizione. serata voleva dire che lo sport, le arti marziali sì, sì. il nuoto, lo sport nel senso tutto tondo sempre il cerchio, vedete che torno sempre, sempre. torniamo sempre al cerchio cioè è inclusivo, è come diceva il nostro maestro la porta è aperta del nostro dojo, accogliamo tutti, questo messaggio subliminale, <ride> c'è scritto sotto subliminale, è rivolto anche a un momento particolare che ci sono adesso, che ci sono delle lezioni in giro, sempre, in Italia ci sono sempre lezioni, sempre, sempre lezioni <ride> sempre, sempre. e quindi noi come arti marziali siamo accoglienti, ricordatevelo, accogliamo tutti. Nella, nello spirito dell'accoglienza sì, del dojo perché il dojo accoglie. Assolutamente. Andiamo avanti con la scaletta, Maestro, se no pronti, non siamo a... Maestra, siamo come ancora vuoi? Allora a questo memorial adesso volevo chiedere a Lorenzo, ci fai vedere la locandina di questo memoria? Oh, festa bello. di primavera, come mai? La, 15 giorni fa avevamo già fatto vedere una festa di primavera. E dovete aiutarmi nella lettura <ride> che <ride> sono cercato in Piazza Rozza, festa di primavera perché volevamo appunto riproporre in primavera, in effetti aprile, sì, e questa data sì, era importante. Sì. E abbiamo appunto dedicato a Memoria Graziano Olivieri. Da lì poi, dall'anno successivo, si è passati direttamente al memorial nel mese di settembre barro ottobre. E lì sotto sì. vediamo raccolta fondi a favore della scuola Nikolaevka. Esatto, esatto, esatto. Quindi noi abbiamo fatto questa meravigliosa giornata di festa tra gli vari sport, le vari scuole, arti marziali e quant'altro, con degli scatoloni sigillati con uno scotch Nikolaevka, la fessura per mettere... La banconota, avevamo dei bastoni, per scacciare <ride> quelli con le monetine di bottoni, sì. solo le banconote. E devo dire che anche in quel caso la popolazione rispondeva, rispondeva, sempre, rispondeva. Sempre. Così come le, le autorità, la centrale del le latte, fetti. tutti a donarci. Io ricordo eh, uno per dirli tutti, l'amico Antonio Mangano, delle, sempre vicino degli abiti, lui diceva. Sì se metto qualcosa se vi offendete ma tu non offendi nessuno è sempre, sempre presente Però serve una sempre un'azione serve sempre una partenza serve sì, sempre qualcuno sì. che e faccia comunque il comune di Brescia ci ha sempre assistito perché ci ha sempre dato il suo patrocinio perché organizzare non è così semplice ed è no, anche abbastanza no, costoso cioè, le transenne non sembra ma quando organizzi una festa deve avere le transenne intorno e il comune eh, di Brescia ci ha dato 100, una 200, mano le <ride> transenne i tavoli, la, sì, sì. il patrocinio, i manifesti la sicurezza, i vigili, tutto Dobbiamo dire, l'area, chiaramente, anche ah, l'area, il sì, comune, c'è stato molto vicino, come tante, tante realtà sul territorio. Vediamo qualche foto, perché lo, guarda Lorenzo che sta snappando il telefonino, come vediamo te, è uguale. Qualche, ecco, qua siamo in Piazza della Loggia, con i ragazzi del centro di eh, ci, ci, ci sono veramente tanti, perché qui ne sono abbiamo sono anche altre portate. associazioni, non ricordo le sigle, scusatemi, ma eh, come dicevamo, basta lanciare l'amo e i pesci sono veramente tanti, le aule... Eh, sono numerosi. Tutti numerose. questi ragazzi comunque sono della, della scuola Nicolaievca. Sì, esatto, esatto. E qui abbiamo, altre foto. abbiamo gli accompagnatori e, e lì vediamo il pubblico curioso e il tifo che ci facevano durante le nostre scenette era qualcosa di meraviglioso. Eh sì. meraviglioso. E vediamo anche lì ambulanza, ecco che ha dimenticato bianca, quando fai manifestazione bisogna anche via E quello dietro che vediamo con le mani incrociate era l'assessore Braghini, assessore allo sport dell'epoca, ah, ecco anche là, lui sì, sensibilissimo, sensibilissimo a questa situazione. E qui poi abbiamo Ed portato i ragazzi sul Tadami in piazza della loggia a cercare di far fare quelle che noi chiamiamo le nostre tecniche mm. e credetemi la soddisfazione a mille ecco abbiamo Marco, Marco eh? di Piacenza Eh sì, ci sono... No, ci sono, era Giacomo, Giacomo, ci sono situazioni eh, bellissime che appunto hanno segnato e qui i ragazzi di Piacenza, Maestro Stefano eh, vedo Andrea, Andrea eh, eccetera sì. eccetera quindi una volta eh, aperta la porta come dice il coordinatore Maurizio si può entrare e uscire liberamente ma quando si entra in queste dimensioni è difficile. Scavare. che. Bella questa foto qua, questa qui è. è... Questa è la moglie di, di Graziano Olivieri, insieme al figlio, il figlio ragazzo con il giubbino di jeans. Di jeans il figlio. Moglie... Sullo sfondo, però, Sullo sfondo abbiamo il comune di Brescia. Il comune di Brescia. Certo, Siamo in proprio palazzo, il centro di Brescia, Loggia. perché non tutti conoscono Brescia. Eh, certo, ci ragione. stanno seguendo da fuori. Il palazzo ecco, sede qua. del sindaco eh, eccetera. Ecco, li vediamo, Daniele, che non è Luciano, li Questo vediamo vicini. Fratello, quindi... sì, sì. Poi ci sono situazioni queste fotografie dicono, raccontano la giornata. Ma come dice Elia, giustamente tutto l'anno serviva a organizzare perché non è facile no. gestire. Io ricordo alcuni amici campioni, grandissimi campioni di arti marziali. trovatisi davanti a uno di questi ragazzi che doveva mangiare la pizza, voleva mangiare la pizza con noi, e uno pensa: La pizza, la pizza. sono capaci tutti di mangiarla! La no, pizza. Questo ragazzo non muoveva le braccia, quindi. La pizza gliela dobbiamo tagliare, no, perché, perché non ha forza nella mascella, gliela dobbiamo tutta triturare e impastare bene bene e a bocconcini imboccarlo, eccetera, eccetera. E lì vedevi l'esuberanza, vengo io ma mano, gli sposto, io non sono da spostare, e la mano è tutta un'altra cosa. Però quello che sta dicendo adesso il maestro, che troverai anche tu, è molto particolare, perché... Credi di essere forte, potente perché c'hai una cintura Ma lo sei, nera? lo sei. E poi lo sei, lo sei. Poi l'umiltà di scendere giù dal piedestallo e dire aspetta niente, che non sei proprio niente, da questo punto di vista. Sì, sì, e ritornare l'umiltà delle cinture nere in certi stage, in certe situazioni, è importante è finito! cosa che... finito! Che... Ma Ma andiamo finito! Abbiamo finito! Ma abbiamo finito! Ma no? è finito! Ma, ma per... dire, beh, è finito! Ma è finito! Ma è finito! Ma è finito! Ma è però Ma è finito! Ma è finito! Ma è finito! Ma è finito! Ma è li possiamo invitare quando ripartiamo i suoi ragazzi, una volta in palestra? Certo, ma sai. L'invito era scontato quando abbiamo capito ah, di cosa si trattava, eh, sì. e nel senso e che era accettato. Poi ecco. ci troveremo al 21 grammi chiaramente, a un bel aperitivo. L'aperitivo al 21 grammi garante, è sempre garante. importante perché. È un bel ambiente, eh sì, c'è spazio. spazio. Aspettiamo che organizzi il tuo operativo, fai sempre una, organizzi una festa. A Natale festa. facciamo sempre una bella festa, perché ho raccolto fondi, c'ho sempre delle... Delle aziende che ci danno i prodotti e lo chef fa delle... Che bello, Ci scatena, scatena, ci siamo trovati lì una sera, e io e il mio amico Maurizio e altre due donzelle. Due donzelle bionde. Abbiamo iniziato con un aperitivo, siamo venuti via storti, non reggiamo più l'alcol, non reggiamo forza, più l'alcol. A forza di a forza un altro comunque, giro. Annuncio a tutti che il 17 il maestro inizia la quaresima 40 giorni senza alcol, quindi lo dico. Va bene, eh, il 17 allora... Ancora nove giorni. giorni poi dopo il countdown è iniziato Bene. Però parlaci ancora della, della, delle aule Ma Quello che più o meno Che brillano L'abbiamo detto ecco nel senso Diciamo che quello che stiamo cercando di pensare Per, per il futuro prossimo a breve termine Speriamo insomma È la possibilità di, di cercare di creare degli spazi condivisi Al di fuori delle famiglie e nel senso di portare i ragazzi fuori a dormire legandoli sempre a doppio filo allo sport bravo e, non lo so, la mattina eh, si fa l'allenamento e il pomeriggio un'attività condivisa e quello che è l'aspetto che a noi interessa è creare dei, dei gruppi misti eh, di ragazzi con disabilità e ragazzi normotipici che possano condividere lo stesso percorso insieme e cercare di attivare questa situazione per poi... Mh, Farvi diventare volontari fondamentalmente e, e questo per noi sarebbe molto importante riuscire a strutturarlo. Logicamente, eh, bisogna sempre aspettare la ah, pandemia. Ora e... rischio un licenziamento da coordinatore, così non so però... cosa vuoi fare, lo so. Te lo Guardo, Guarda, ho visto passare. Hai visto? Hai visto? Lo hai, visto lo so? hai visto? Prego, lo so. prego Presidente. Prego. No, no, no, dillo tu. Siccome vediamo, guardiamoci, guardiamo. Sì, uh -huh. Siccome a settembre. Mm? C'è la settimana europea dello sport. Settimana sport? Ah no dai. Certificata, <ride> è andata bene. No, pensavo... pensavo peggio. No pensavo che... No, no cominci... Vai vai parla. La settimana sì. europea dello sport in cui in tutta Europa ci sono tutti gli sport che vengono, comprese le arti marziali, dove noi saremo protagonisti se la... ci vaccinano Se ci vaccinano a settembre, se siamo tutti fuori da questo tunnel. Da questo tunnel e chiederò al presidente professor Gordiani, Gordiani tramite il mio Valle. presidente se la vostra associazione certo. possa essere coinvolta con le vostre attività nella settimana bello. di active in qualche modo sicuramente a livello in europeo, in modo, ecco. a livello europeo verrà pubblicata questa cosa qua e penso che sia una cosa carina bello, da fare molto un molto gemellaggio bello. Cosa certo, dici presidente? Certo, assolutamente Dovete tenerle buone le aule, yeah. <ride> aule siamo sono... sul lago di Seo perché la facciamo sul lago di Iseo quindi è allora, arrivato è arrivato il messaggio bene sì. sentiamo grande Marco da Nicola Grande, tutto qui, ok? Ricordiamo. Chi è questo Nicola? Chi è questo è essere che... il capitano: il ah, ah, capitano delle bene, aule bene, bene. allora, Nicola di chi sei, perché io non... c'è scritto Grande Marco. Poi questo messaggio è stato eliminato da Nicola. <ride> Può Nel... essere che sia il capitano. Innanzitutto, salutiamo tutti Nicola. Nicola, Donico. ciao, Grazie. una cosa importante a proposito, visto che ha scritto Nicola. Eh, siamo una delle prime associazioni in Italia. Che ha inserito all'interno del proprio consiglio direttivo una persona con disabilità. Oh, e Nicola gosh, è il capitano oh, ed beh. è inserito anche all'interno del, del consiglio. Dove direttivo. abita Nicola? Nicola abita, come dice lui, a Erbusco. <ride> Erbusco che è in Francia Corta, è un ragazzo che ha 35 anni, ha un, oltre 10 anni di esperienza nelle gare di nuoto e è un ragazzo che è diventato negli anni un punto di riferimento anche per tutti gli altri bello. e, e si, si assume le sue responsabilità e si fa anche portavoce di quello che i ragazzi gli chiedono e è, un, è una persona veramente di, di, un, di un grande livello, ecco noi siamo molto contenti di averlo con noi. Grande Nicola, grande Nicola, grande Nicola. Bravo. bello comunque. Si vede proprio la passione che esprimi nel parlare, sì, deve essere anche... una bella associazione, volevo anch'io dirlo, lui, emana. emana... È... No, a me non piace, come... no, no, no, no, a me non mi me... un una cooperativa. Po ma... Però mi dicevi che collabori anche con vari psicologi, vari operatori. Sì, sì, sì. sì, sì. Nel senso, noi abbiamo una collaborazione diretta, nel senso che, come dicevo prima, il centro, la cooperativa, parole per dirlo, che mm. si occupa di disturbi del comportamento. Mi è arrivato un altro messaggio, scusami. Lancini, eh lui è, carico, è lui. È, eh, è, ha, precisato, è ha precisato, era carico stasera. Allenamento, è, ti guardo, ti guardo, ti guardo. Ah, bravo, bravo. È, è, è la cooperativa, però, per dirlo che si occupa di disturbi del comportamento tendenzialmente di, di minori. E la vicepresidente la dottoressa della nostra associazione Aule, mm. la dottoressa Lara Reale, che è coordinatrice scientifica. Posso fare una battuta fuori luogo? Di, certo. Posso fare una battuta fuori luogo, non ci segue nessuno. Per questa cosa qui dei disturbi di comportamento servirebbe sì, sui social. Servirebbe sui social perché c'è molta gente che ha disturbi di comportamento. Pensavo comportament per te. Ma per me no. maestra, non già. l'ho già chiesto. Già chiesto. Ha detto ha ti guardato, ti se... no. "Ma guardato". No no no, no, no, no, no, non non rifaccio Facciamo la tesi capitano. di laurea. Que quello che mi dice spesso la mia mamma che fa parte di questa categoria, "Devi trovare anche tu un medico, ma deve essere molto bravo". <risos> Ecco, dopo la mia battuta infelice andiamo e, avanti. E, e poi eh, comunque la collaborazione mia col centro Bresciano Down è intensa da qualche anno e lì diciamo che eh, abbiamo proprio creato negli anni, grazie anche alla, alla Piscina di Monpiano, alla collaborazione della Piscina di Monpiano, eh, un corso all'interno del quale eh, facevamo dal principio inclusione sociale. quindi tre o quattro bambini con sindrome di Down o con ah. disabilità intellettiva e tre o quattro bambini eh, normotipici dal, dal, dal compimento del primo anno fino ai tre anni ed era un corso in cui in realtà alla fine erano principalmente eh, i bimbi con sindrome di Down a fare da traino per gli altri bimbi e, e lì vedi veramente che eh, l'acqua eh, mette tutti in pari sullo stesso livello l'energia dell'acqua è importante nell'approccio, nel senso che eh. quando... Camminare bene o male, prima o poi impariamo tutti. Sì, tutti. Sì, sì. Eh, in acqua ti devono insegnare e, e quando tu vai per la prima volta in acqua puoi essere chiunque ma non sai fare nulla. E quindi si parte tutti pari e poi ognuno arriverà dove potrà arrivare nel corso del suo percorso, insomma. Bello, bellissima fare. questa cosa qui, quindi leaule.it esatto. cioè, Mi ha portato anche le spillette, mi <ride> ha portato il <ride> cappello che ho indossato prima che porteremo in palestra maestra lo userai quando fai le tue passeggiate Ah, posso, posso usarlo certo. maestra certo. allora metterò sui miei video ti, certo. ti do un altro dettaglio su quella, dimmi, su quella dimmi, è un'iniziativa certo. un quella là? è Kidsportwear che è la, è la marca della, mm. della cuffia che è l'azienda che li produce ma l'iniziativa è nata da Paul Griffin l'ex reggbista ah. sì. le basette di Paul Griffin certo. diciamo ecco che è, è suo figlio maggiore è in squadra con le aule mm. ed è un'iniziativa un che lui porta avanti perché il puzzle e questa particolare cromia è il simbolo dell'autismo a livello internazionale ah. e con l'acquisto delle, delle berrette una parte del ricavato dell'acquisto va in, in donazione a enti ah, che si occupano vale. di autismo e disturbi del comportamento. Vale. Le possono comprare anche da.? da voi? Si trovano, sì, anche da noi, noi le abbiamo col nostro logo e ognuno può farle anche col suo logo. Ecco. Però è un'iniziativa doppia perché è un'iniziativa di comunicazione e allo stesso tempo un'iniziativa di beneficenza. Se no. il, sì. il Puzzle fosse sì. il simbolo internazionale esatto. dell'autismo esatto. Giallo, rosso e azzurro. Lo, eh? lo, bello, bello. Bello. lo porterò. esatto Ma collegandosi a quello che diceva prima, l'abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle portare i bambini con dei problemini, con dei bambini senza problemi. I bambini non hanno i problemi adulti eh. e ti guardo male cosa è successo. I io l'ho visto con mia figlia, noi portavamo la nostra bambina senza spiegare Eh, negli occhi assolutamente. Diventava male, un gioco lo no. spingere. Abbiamo gambi eh. mentali che ci sono. Eh, sì, sì, sì, Queste sì, gambe sì. mentali vengono tolte in palestra sul tatami e in acqua. assolutamente. Acqua. assolutamente. <ride> È solo quello che esatto. non conosci, alla fine delle finite, perché quando ti avvicini diventa Quindi, tutto naturale. Benvengano le persone come Marco, che eh. veramente apre gli occhi e, a me, sicuramente e a tante persone abbiamo bisogno di persone che vengano a raccontare cosa c'è sul territorio per chi va a pensare che la piscina di Monpiano offerta ad un ragazzotto che dice <ride> ah, io porto lì eh, e questo ragazzo crea un'associazione da quanti anni lavoro in questo campo? Tu? io sono istruttore nuoto dal 2000 eh, Quest'anno faccio 40 anni, quindi sono 20 anni. 40 anni fa? Eh sì. Prendiamoci bianco... 50 eh? <ride> Meglio, <ride> sono portato avanti, no? E diciamo che dal, dal connubio delle competenze, poi sono diventato terapista ABA nel 2010. Cosa vuol dire? È, è un, analista, un, terapista, un, un terapista per i disturbi del comportamento. Mm. E ho unito eh, le due cose. Ho visto che in acqua era molto funzionale e ho sempre avuto predisposizione alla disabilità. E, e quindi ho deciso pian pianino di farlo diventare no, ecco. il mio lavoro ecco, diciamo che da, da, una, da una forte passione poi è nata un'attività un lavorativa ecco. una è passione bene. che si tramonta sul territorio che si tramonta esatto, anche sì. con... Sì. Tanta fatica perché... Ma sì, diciamo situazione... che è molto ben ripagata, ecco, nel senso che si torna anche al discorso di prima, ecco, sono, sono soddisfazioni molto, molto differenti ma molto profonde. È una puntata tv, ho avuto ospite un campione, che è, diciamo disabile, che marcia, che fa marcia del centro Bresciano Down. Gabriele, Gabriele Festa. Gabriele, che devo salutare, Gabriele Festa e Ce l'ho sui social anche è certo Gabriele. Il pezzo è... storico del 21 grammi. Eh, eh, esatto. Eh, quando, eh. Vai, quando andate a 21 <ride> grammi a Brescia, che è il locale del centro Bresciano, da ristorante, bar, pizzeria, no, no. È cioè, eh, pane, eccetera, pizza, bla bla, bla, a fare l'aperitivo, arriva, arriva lui che <ride> dice cosa prendi, cosa vuoi, cosa vuoi <ride> e arriva. marcia anche quando lavora. Ma, ma è marcia anche quando lavora. Ma ricordate lì. che lunedì scorso abbiamo avuto l'avvocato che anche lei partecipa alla maratona dei che avremo M di nuovo maestra alla lodiera. Certo, si è resso con si, calma, si. la inviteremo qui che presenta il suo libro. E presto avremo una psicologa, capo di, di Giudo. Di si. Giudo da Torino che sempre arriva per contatti che abbiamo nelle... perché la rete di positività che c'è nelle arti marziali... Arriva dappertutto, ma non solo perché abbiamo il nuoto eh, eh, sì, sì. Eh, eh, eh, nello sport. Ora è, è il <ride> nostro gemellato. Assolutamente, assolutamente. È nostro gemellato. Allora, Mi fa dei brutti segnali. Siamo io, alla, alla fine, ragazzi. Allora, hai hai no, preparato no. la tua frase finale. Mamma eh. mia, no, Prendi ma volevo, qualche secondo Volevo ricordare eh. rubando secondi, alla regia che. A breve avremo le Olimpiadi, ma ricordateci: ci sono anche le Paralimpiadi, Olimpiadi. Ah, eh, magari cominciamo a parlarne della la ge gente. Nata in Italia. La prima eh, questa, edizione, Roma 1960. Medaglione d'oro. Quindi ricordiamo che. Sono belle le Olimpiadi tutte, tutte, ce tutte. Okay. Ce la allora, ce salutiamo ce oh, il nostro mia. ospite perché dopo. Grazie non... a Marco. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie mille. Grazie a Buscito Palestre dove si trova la Buscito Palestre? a Brescia, in via del numero 14. Grazie Lia maestra, ma, grazie, ma, non, ma, grazie, ma non solo cioè. a Piacenza, va bene. A Piacenza, poi... sì, <ride> poi faremo una, una puntata dedicata a Piacenza. Che ne dite? Ma non solo, a Cremona, a Mantova, a due e qua, tutte le volte. Cremino, dai, questa frase qui è dedicata a questa serata bellissima. Ciò che dai è tuo per sempre, ciò che tieni solo per te è perduto per sempre. Monsieur Ibrahim è il fiore del Corano. Bravo Maurizio, bravo bella, Maurizio. Bella. abbiamo tempo delle... per salutare il regista, quindi... Grazie a tutti, noi ci rivediamo giovedì dalle 18.19 con Samurai Channel. Ringraziamo i nostri complimenti. complimenti. Grazie ai fotografi. Allora, come la lu a... Luna nel Pozzo, la replica. La Di sabato, dalle. Volete, non sono preparato, Di sabato. <ride> qua dietro, salutare, dai. Tanto, vente dalle 17.21, no, non ce lo ricordiamo. No, niente, no. No, niente, non venite, non venite, non venite. Lasciali stare, ragazzi. Salutiamo allora Giulia Martinelli, Andrea Morosini, Stefano Passarelli, e, e Galtano Passarelli. Well. A lunedì! A lunedì! Ciao!